Celebration, Neri Marco Rei e Serena Rossi cambiano lavoro. Neri Marco Rei e Serena Rossi si mostrano in una veste inedita a Celebration. È fissato per stasera il primo attesissimo appuntamento di Celebration. Il nuovo show del sabato di Rai 1, condotto dall'inedita coppia formata dagli attori Serena Rossi e Neri Marcore, che avranno modo di mostrarsi al pubblico come mai, o quasi, hanno fatto prima d'ora. Cambieranno un po' mestiere per quattro sabati, infatti, poiché grazie a celebrati Neri Marcore e Serena Rossi diventeranno occasionalmente cantanti e ballerini. Come si legge su di più, i due stasera si cimenteranno in simpatici sketch, coreografie e duetti canori per omaggiare, insieme a tutti gli ospiti che parteciperanno alla puntata, i grandi nomi della musica pop internazionale, ossia Lady Gaga, Madonna e Michael Jackson. Una novità, dunque, per entrambi che lasciano momentaneamente il loro set per salire sul palcoscenico di uno show tutto musicale. In realtà la Rossi ha già avuto modo di mostrarsi come ballerina e cantante al pubblico di Rai 1, avendo partecipato qualche anno fa ad una trionfante edizione di tale e quale show con Carlo Conti, dove si è mostrata talmente brava a cantare e a ballare, ma soprattutto ad imitare, da essersi meritata la vittoria. Serena Rossi e Neri Marco Re cantano e ballano a Celebration. Oltre a presentare, quindi, Neri Marco Re e Serena Rossi a Celebration balleranno e canteranno, proprio come faranno anche Noemi, Michele Bravi, Francesco Gabbani e tutti gli ospiti che parteciperanno alla prima puntata, in onda questa sera. Dopo le stelle del pop. Sabato prossimo a Celebration sarà la volta dei grandi omaggi ai gruppi rock più famosi, come i Rolling Stones, i Pink Floyd, Beatles e Queen, prima di passare, nel terzo sabato, alle voci di Frank Sinatra, Whitney Houston, Amy Winehouse e Aretha Franklin. Chiuderà il ciclo delle quattro puntate di Celebration un appuntamento speciale, dedicato non proprio a cantanti specifici, ma a tutte le canzoni d'amore più belle di ogni tempo. Staremo dunque a vedere come se la caveranno Neri Marco Rea e Serena Rossi, qui i segreti sulla storia con Davide Devenuto, come conduttori, come cantanti. Come ballerini e soprattutto come rivali, in termini di ascolti, di Maria De Filippi e tutta la corazzata di Tussi Vales, programma che, nelle passate stagioni, ha sempre vinto contro la concorrenza firmata Rai 1. Il primo verdetto degli ascolti per Celebration arriverà domani e sapremo finalmente chi avrà gradito di più il pubblico del sabato sera della tv italiana.